oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti quindi le sopracciglia perché sì, non posso fare a meno delle matite per sopracciglia lo sapete e oggi vi parlo di questa matita della Benefit la Precisely My Brown Pencil questa qui allora, ve la tiro fuori ma prima di tutto vi dico che la mia è nel colore 4,5 allora, partiamo prima del tutto dal pack È qualcosa di spettacolare questa non è una matita per sopracciglia è una penna una, una bacchetta magica è bellissima da tenere nella eh, le make up collection sulla postazione trucco questa è bella da vedere sicuramente ma vediamo anche se è pratica cosa interessante prima di tutto il prezzo 0,8 grammi viene 29 euro da sephora allora vediamo la vedete quella mostro prima poi vediamo il test allora questa ok allora vediamo cosa dice 12 ore wear waterproof quindi tenuta 12 ore è scritto sia in inglese che in francese perfetto eh, I like sto quindi effetto pelo a pelo Smooge prof Color, sì, dice che non cola. Anche, mina retraibile. Ne setta il pa. Mm, non si rompe, insomma, insomma. Allora, prima di tutto, è vero, ha la mina retraibile, ha una mina molto, molto sottile, come potete vedere. Ok, credo che la mia è proprio finita ma comunque abbiamo fatto il test e per prima cosa ovviamente vi mostro l'applicazione Ora, come avete visto, scusate ma io la chiudo perché è bellissima da vedere, come tutti i pack della Benefit, perché la Benefit ha un'attenzione ai dettagli fantastica. È una mina sottilissima, quindi davvero fa l'effetto pelo a pelo, perfetto per andare a disegnare, per andare a riempirle o semplicemente per andare a coprire i buchini. I colori, col fatto che ci sono i colori e anche i virgola 5, Davvero si trova il colore perfetto per, le proprio, per il proprio incarnato, per i propri colori. Fantastico! Allora ha un effetto molto naturale quindi è davvero molto, molto naturale. Ma devo dire, intanto, che questa mina così sottile sì ha l'effetto davvero a pelo a pelo, quindi un effetto super naturale. Ma attenzione a prendere pochissima, cioè farne uscire pochissima per volta perché si rompe. Se premete troppo, se premete per andare a fare il sopracciglio, si spezza, quindi davvero appena appena e appena disegnate, prendete fuori appena un pochino e disegnate, perché si spezza. Ne fa pa col cavolo, si rompe, si rompe perché è sottilissima, ma ovviamente o la mina è durissima che non scrive oppure si rompe. In questo caso si rompe, quindi prestate la massima attenzione. Allora, tra le altre cose che ho letto Promette di essere 12 ore waterproof, anche di più, anche di più. Io ho la pelle mista, quindi dopo il trucco non, è, non va a sciogliersi, non va a unirsi il colore magari durante il giorno con il fondotinta, perfetta. Io la sera la devo andare a struccare, quindi... È fantastica, rimane tranquillamente lì. Non fa l'effetto spostiamo. non fa l'effetto ciglia cerate. Quindi appiccicate, ma sono davvero naturalissime. Mi è piaciuta tantissimo. L'ho testata anche sotto la doccia e dopo c'era quindi tranquillamente è davvero waterproof. Dura davvero tutto il giorno. La devo andare a stuccare la sera anche con il trucco con la pelle mista. Non si va assolutamente a sbavare, non si va a sbiadire. Fantastica, unica cosa, se vogliamo proprio trovare una pecca, vi ricordo che 29 euro e io l'ho segnato, e dura poco, cioè dura tantissimo applicata, però, se la vado a usare tutti i giorni, mi dura poco. Io ho segnato che mi dura 12 giorni quindi ogni 12 giorni devo spendere 29 euro perché è un 0,8 grammi quindi è davvero piccina ecco, e in questo caso si paga il pack più che la il prodotto perché il prodotto dentro è davvero pochissimo quindi io lo consiglierei nel caso perché è inutile, mi è piaciuta, funziona, mantiene le promesse quindi è sicuramente uno strapositivo. Ma la consiglierei sola non per tutti i giorni, ma quando sappiamo che siamo fuori casa tutto il giorno. Quando abbiamo una serata o un qualcosa, che magari vogliamo un trucco perfetto, le sopracciglia perfette eh, in alcune occasioni, non tutti i giorni, perché se no. Ogni, mh, ce ne sei, per un mese ce ne servono due confezioni e mezzo. Mi sembra un po' tanto, ecco, solo questo piccolo dettaglio, per il resto, è straconsigliata Straconsigliata perché mantiene tutte le promesse. adesso voglio assolutamente sapere da voi se avete provato questa matita che la mi avvicino Precisely My Brown Pencil si, sì, è proprio una matita sopracciglia di precisione di super precisione se l'avete provata, come vi trovate voglio sapere tutto nei commenti se vi ispira eh, se il pecco ovviamente lo terrete da esporre eh, e basta ed io spero che sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video